Ciao, sono Marco, sono di rientro dopo la passeggiata col fedele amico a quattro zampe. Tempo fa ho registrato un video in cui dicevo come ci si comporta in presenza di una persona arrogante, o meglio nei confronti di una persona arrogante che ovviamente fa l'arrogante. Dicevo che secondo me è meglio non frequentare certe persone e che comunque la cosa migliore da fare è quella di portare queste persone su un percorso, su un terreno in cui si sentono più solide e sicure, perché ovviamente l'arroganza è una chiara manifestazione di insicurezza e magari se riusciamo a portarle su quel terreno lì potremmo avere meno aggressioni. Però poi mi hanno giustamente fatto notare che purtroppo si deve avere a che fare per forza con certe persone che si mostrano arroganti. Ed è chiaro l'esempio dell'insegnante che purtroppo va a ricevere il padre del bambino del ragazzo, quello che sia, e viene aggredito perché ovviamente ha avuto un brutto voto, una nota a quello che sia. È una cosa che a me non sarebbe mai successa, mio padre era un po' all'antica, se veniva chiamato dai professori, certamente il professore aveva ragione, non io. Comunque, come si fa in questo caso? Voglio lasciare spazio aperto ai commenti perché io una soluzione ce l'ho, ovviamente è personale e, e non è violenta. Però voglio capire come si comporterebbero normalmente le persone. Quindi scrivilo tu, come ti comporteresti se fossi un professore, magari lo sai veramente, come ti comporti se hai davanti un genitore incazzatissimo perché il figlio magari è stato bocciato, ha avuto una materia che da, da riportare e non so come si suol dire a settembre come debito, non so adesso com'è. Come ti comporteresti? Scrivilo nello spazio dei commenti, mi aspetto delle, delle osservazioni. Ti saluto, ciao.